In questo video del canale YouTube di Color Connection ci occuperemo di come trasportare elementi da Photoshop a Illustrator mantenendo alcune caratteristiche. In qualche altro video vedremo invece come fare il contrario. Qui davanti abbiamo un documento di Photoshop composto da due livelli. Come vedete il livello superiore è un livello vettoriale per cui posso andare a cambiare quando voglio la colorazione il livello inferiore invece è un livello bitmap con una maschera di livello associata il livello superiore ha anche due effetti il classico effetto rilievo e un'ombra esterna questo documento è stato salvato in formato psd sulla mia scrivania passo a illustrator dove ho già pronto un documento con alcuni elementi che poi vedremo e vado ad utilizzare il comando Inserisci per inserire quel documento di Photoshop all'interno del mio elaborato di Illustrator. Non voglio creare un link perché voglio eh, avere la possibilità di modificare gli oggetti all'interno di, di Illustrator una volta inseriti. Infatti se io non utilizzo il collegamento Posso decidere di convertire i livelli di Photoshop in oggetti di Illustrator. Naturalmente poi avrò perso il collegamento col file originale di Photoshop, ma potrò eh, scambiare l'ordine degli elementi o spostare gli elementi all'interno di Illustrator. Faccio ok. Vedo che nel pannello dei livelli è arrivato un, livello, un oggetto nuovo, un gruppo di oggetti, anzi che si chiama Basebitmap.psd, che è il nome del mio file di Photoshop. All'interno però non vedo più i livelli, ma vedo semplicemente la dicitura, livello sopra più livello sotto. Non posso infatti andare a modificare i singoli oggetti. Posso comunque spostare il mio oggetto nella parte sotto, in modo da vedere gli altri elementi di Illustrator che avevo preparato. Ma non è quello che voglio, perché io voglio poter poi eh, dividere questi due livelli e gestirli separatamente quello che non funziona è che avendo utilizzato l'ombra esterna in photoshop la conversione dei livelli in oggetti di illustrator non può avvenire cancello quindi questo elemento ritorno in photoshop e nascondo l'ombra esterna dal livello over salvo col comando command s o ctrl s se avete windows ritorno su illustrator rifaccio esattamente la stessa operazione di prima sullo stesso documento e con le stesse impostazioni questa volta mando già indietro il mio oggetto vedete che però sono più oggetti selezionati e infatti quando vado ad aprire nel pannello dei livelli il gruppo che ha sempre lo stesso nome del mio file di photoshop vedo due oggetti che mantengono anche il nome dei livelli l'oggetto soprastante e l'oggetto sottostante una volta che sono all'interno di Illustrator posso eventualmente aggiungere l'ombra esterna direttamente dal pannello Aspetto Stilizzazione Ombra Esterna e ottenere un effetto molto simile a quello che avevo in Photoshop inoltre vi faccio notare come il livello Under, il livello che sta sotto, è sottolineato all'interno del pannello dei livelli di Illustrator e questo vuol dire che contiene una maschera. Infatti, se apro il pannello della trasparenza, vedo che esiste una maschera di opacità che è esattamente la maschera che è stata ripresa dal file di Photoshop. Volendo posso rilasciarla e vedere che si tratta esattamente della stessa maschera realizzata all'interno di Photoshop posso quindi eventualmente elaborarla dentro illustrator o modificarla o sostituirla abbiamo visto rapidamente come possiamo portare dei contenuti da photoshop a illustrator mantenendo un certo grado di modificabilità e anche capendo che a volte ci sono degli inghippi che non ci consentono di fare quello che vogliamo in particolare vi ricordo che qualsiasi effetto applicato a photoshop che va oltre il bordo, il limite del livello, quindi ombra esterna oppure anche l'effetto rilievo tipo cuscino che crea una trasparenza all'esterno, non viene correttamente convertita poi all'interno di Illustrator. Grazie per aver visto anche questo video del canale YouTube di Color Connection, restate sintonizzati per vedere video e tutorial sulle applicazioni Adobe e non solo.